Ultra Biome DTX. Superfood per tutti. Contiene glutammina. Lo ricorderemo sicuramente ancora. Ingredienti. L-glutammina. Buccia di psilio in polvere. Fruttuligo saccaridi. Fibra di frutta di mela. Addensanti gomma arabica e gomma di guar. Polvere di semi di lino. Inulina. Estratto di radice di cicoria. Gusto arancia. Concentrato di riso. Sapori di agrumi. Arancia. Limone. Lime, mandarino, mandarino e vaniglia. Clorofillina sodica e rame. Il dolcificante è l'estratto di foglie di stevia. Estratto di frutta di mela. Citrato di zinco. Polvere di estratto di foglie di tè verde decaffeinato. Polvere di radice di curcuma. Polvere di frutta di pomodoro. Polvere di radice di carota. Polvere di foglie di cavolo. Polvere di radice di barbabietola rossa. Polvere di foglie di rosmarino. Polvere di fiori di broccoli. Estratto di semi d'uva. Estratto di foglie di olivo. Gli ingredienti sono ricchissimi. E vediamo una coincidenza nella composizione con altri prodotti NSP. Diamo un'occhiata più da vicino. L-glutamina. Considerala separatamente. Broccoli, cavoli, carote, barbabietole rosse, pomodoro, curcuma, rosmarino, psilio, fibra di mela in ultra biome DTX. La composizione è simile all'oclo. Clorofillina sodica e rame come parte di ultra biome DTX. La clorofilla è costituita da clorofillina sodica e rame. Citrato di zinco in ultra biome DTX. Lo zinco contiene gluconato di zinco. Radice di curcuma in polvere in ultra biome DTX. Ci ricorda il prodotto curcumin. Broccoli. Estratto di semiduva, cavolo, carote, barbabietole, rosmarino, pomodoro, curcuma in ultra biome DTX. Fanno anche parte di grepine. Estratto di foglie di olivo in Ultra Biome DTX. C'è un prodotto oliva. Considereremo la stevia separatamente. Stevia, di per sé, è un alimento salutare digestivo. La stevia ripristina la mucosa dell'apparato digerente. La stevia protegge lo stomaco se vengono assunti farmaci non steroidei. In Ultra Biome DTX, la stevia svolge il ruolo di esaltatore di sapidità. La stevia è un ingrediente del dentifricio. Guarisce e ripristina la mucosa della bocca e delle gengive. Sicuramente un tale esaltatore di sapidità non è stato scelto per caso. Non ti sto chiedendo di sostituire con un prodotto prodotti simili a Ultra Biome DTX. Vi incoraggio ad apprezzare la ricchezza della scelta dei prodotti NSP. Ultra Biome DTX ad esempio, include la curcuma. Prodotto curcuma NSP, include curcuma e anche estratto di zenzero e pepe nero. Il prodotto di zinco contiene gluconato di zinco 15 mg per 1 compressa. Due bustine di ultrabiome di TX contengono 15 mg di citrato di zinco. Zinco NSP contiene anche alghe brune, erba medica e timo. Come nasce ogni prodotto? Per quale scopo è stato creato? C'è una logica nella creazione di ogni formula di ogni prodotto. Voglio sottolineare la somiglianza di UltraBiome di TX con la composizione di molti prodotti, ti consente di ruotare questi prodotti e ottenere il massimo beneficio. Per esempio, estratto di radice di curcuma. Aiuta a controllare le risposte infiammatorie nel corpo, promuove il funzionamento del fegato e dei dotti biliari, promuove una digestione confortevole, favorisce la digestione dei grassi, aiuta a mantenere l'equilibrio mentale. Previene l'accumulo di grassi e ne facilita l'eliminazione da parte del fegato. Aiuta a mantenere ossa e articolazioni sane. Aiuta a sostenere il funzionamento del sistema immunitario. Ha notevoli proprietà antiossidanti. Promuove la formazione e mantiene la qualità del sangue. Supporta il lavoro del cuore. Aiuta a mantenere la salute dei polmoni e delle vie respiratorie superiori. Ci sono sostanze che fanno parte di diversi prodotti. Esistono sostanze uniche sul mercato dell'UE solo per Ultra Biome DTX. Composizione dell'uva. I componenti sottolineati sono inclusi anche in Ultra Biome DTX. Questi sono broccoli, estratto di semi d'uva, cavoli, carote, barbabietole, rosmarino, pomodoro, curcuma. Grepine con protettori. Cosa afferma il produttore su quei componenti simili a Ultra Biome DTX? La curcuma supporta la funzione cardiaca e la circolazione sanguigna. L'estratto di semi d'uva rossa favorisce la salute dei vasi sanguigni. Il rosmarino aiuta a stimolare la produzione di fluidi digestivi nel corpo e aiuta anche a mantenere la normale funzionalità epatica. Il rosmarino favorisce una migliore digestione dei grassi. L'Oclo, un prodotto eccellente che ha ricevuto numerose recensioni entusiastiche. L'Oclo contiene sostanze che sono incluse anche in ultrabiome DTX. Questi sono broccoli, cavoli, carote, barbabietole rosse, pomodoro, curcuma, rosmarino, piantaggine, fibre alimentari delle mele. Clorofilla liquida. Contiene sodio liquido e clorofillina di rame. Ultrabiome Biome DTX contiene sodio secco e clorofillina di rame. Estratto di foglie di olivo. Un altro ottimo prodotto. Proprietà dell'olivo. Ha un effetto benefico sullo stato dell'apparato digerente. È una fonte di antiossidanti che proteggono dagli effetti dei radicali liberi tradizionalmente utilizzato per migliorare la pressione sanguigna. L'estratto di oliva fa parte di UltraBiome DTX. L'estratto di foglie di olivo è un prodotto NSP separato. Cosa scrive il produttore sugli effetti di alcuni componenti UltraBiome DTX? La radice di cicoria e le foglie di rosmarino supportano il naturale meccanismo di pulizia del corpo. Gli estratti di frutta, di mela e foglie di olivo favoriscono un sano transito intestinale. Aiuta a mantenere una funzione respiratoria superiore ottimale. L'estratto di foglie di tè verde fornisce energia sostenuta e ottimizza l'assorbimento dei nutrienti. Le foglie di rosmarino supportano una sana funzionalità epatica. La polvere di radice di carota supporta una risposta glicemica bilanciata. Supporta una sana digestione. La radice di cicoria e le foglie di rosmarino migliorano la secrezione digestiva e la motilità del tratto gastrointestinale, favoriscono la rimozione dei gas in eccesso. La polvere di semi di lino e la radice di cicoria aumentano il senso di sazietà. L-glutammina. Ogni bustina di Ultrabiome biome DTX contiene 2,5 g di glutammina. In due buste 5 grammi. Attualmente non esiste un prodotto di questo tipo sul mercato dell'UE che contenga solo L-glutammina. Perché viene aggiunto a ultra biome DTX? L-glutammina. Un supereroe che combatte un intestino che perde. La glutammina non è un amminoacido essenziale in quanto può essere sintetizzata nel corpo. Tuttavia, la necessità di esso è in aumento. Durante i periodi di intenso stress causato da malattia o stile di vita, può essere considerato condizionatamente essenziale e deve essere integrato dalla dieta. È l'amminoacido libero più abbondante nel flusso sanguigno. È un substrato estremamente importante per le cellule intestinali. La glutammina può migliorare efficacemente la funzione la proliferazione e il ciclo di vita degli enterociti nell'intestino tenue. Studi recenti hanno dimostrato che l'aminoacido glutammina può influenzare positivamente la salute dell'intestino supportando il microbioma intestinale, l'integrità della parete della mucosa intestinale e modulando le risposte infiammatorie. Sotto l'influenza del nervo vago attraverso il sistema nervoso enterico, la connessione tra l'intestino e il cervello può influenzare l'ambiente neurochimico del cervello. Una cattiva salute intestinale può sconvolgere l'equilibrio dei neurotrasmettitori, il che può portare a condizioni neuropsichiatriche come la depressione. Nessuno chiede che la depressione venga trattata con integratori. Ma la prevenzione attiva di molti problemi è possibile. La carenza di glutammina è vista come il primo passo verso l'accumulo di malattie. Sullo sfondo di carenze nutrizionali e carico tossico, nonché stress, le malattie croniche sono cumulative. Autoimmunità. Appare e cresce. Le persone stanno perdendo la salute. Ma l'uomo moderno può vivere a lungo e in salute. NSP ha creato molti ottimi prodotti. E siamo orgogliosi della nostra azienda di presentarvi un altro super prodotto. Disintossicazione. Ricostituzione dei deficit. Diminuzione dell'appetito in eccesso. Normalizzazione del peso corporeo, se c'è eccesso. Anche le persone magre hanno bisogno di questo prodotto. Assunzione consigliata. Mescolare uno bustina con 260 ml di acqua. Agitare o mescolare accuratamente. Bevi subito. Quali vantaggi ottieni con ogni bustina di ultra biome DTX? Disintossicazione. Ricostituzione dei deficit. Diminuzione dell'appetito in eccesso. Normalizzazione del peso corporeo, se c'è eccesso. Prevenzione delle malattie, comprese quelle croniche. Anche le persone magre hanno bisogno di questo prodotto.